Dunque, nella prima ora di oggi impareremo una cosa in pratica, no? in particolare l'uso di questo sistema Git e il sito GitHub, che eh, è uno dei siti che lo supporta, che ci servirà operativamente no, per sviluppare, per lavorare insieme, sia durante i laboratori che durante l'esame. Okay? Eh, io vi avevo chiesto eh, di crearvi un account su questo sito GitHub e di seguire una procedura un pochino contorta eh, di, eh, per creare una cosiddetta chiave no, di accesso perché Eclipse possa accedere al sito GitHub ma li vediamo insieme queste cose cercando anche sia di capire concettualmente no, di che cosa si tratta sia anche di capire poi operativamente quali sono i passaggi più frequenti di cui avremo bisogno nel corso GIT è un sistema abbastanza articolato e complesso anche in alcuni passaggi ostico da digerire ma per fortuna noi lo useremo in un modo relativamente semplice. Eh? Tutto parte dall'idea che per poter lavorare su un progetto sia eh, necessario poter tenere traccia delle varie versioni. Progetto non lo iniziamo e lo terminiamo nella unica sessione, in una unica sessione di lavoro. No? Quindi inizio oggi, poi continuo domani, poi vado avanti, poi mi accorgo che ho sbagliato qualcosa, devo tornare indietro, vedere che cosa avevo fatto prima, tenere traccia delle modifiche, eccetera, eccetera. E ve ne siete accorti, ve ne accorgete tutte le volte che dovete creare un documento, no? anche solo un semplice documento Word, una relazione in cui avete 27 versioni. No? E file, o eh, lavorate sempre in un unico file oppure eh, fate diversi file con la versione 1, 2, 3 finale, Sì, questa è davvero quella finale l'ultimissima, tranquillo che non la modifico più e, e tante versioni diverse di cui dopo un po' non si capisce più nulla questo pensando a una persona che deve lavorare su un file pensate a una persona che deve lavorare su più file di progetto e quindi le varie stati di avanzamento dei vari file devono andare di pari passo, cioè non è che posso prendere la versione di ieri del controller e la versione della settimana scorsa dell'fxml, tanto per citare due dei file su cui stiamo lavorando, ma pensate alla stessa persona che deve lavorare su più macchine, magari voi avete un computer solo, ma magari casa ufficio lo stesso progetto lo mandate avanti su più computer, oppure il caso normale in cui quel progetto viene svolto collaborativamente da più persone, un gruppo di lavoro, ciascuno dei quali se ne occupa di un piccolo pezzo. Allora ci servono degli strumenti per riuscire a gestire lo stato di avanzamento del progetto ehm, senza impazzire, eh, essendo sempre sicuri no, di chi ha modificato cosa, non mandarsi in giro dei file via mail, che poi non sai più eh, qual è l'ultima versione, evitare che Tizio sovrascriva le modifiche che ha fatto Caio, Ah no, ma io pensavo che non avessi toccato quel file, allora l'ho modificato io, e eh vabbè, ma hai cancellato il lavoro che ho fatto ieri, cose di questo genere. Okay? Tutto questo vogliamo buttarlo via e avere un sistema che ci gestisca lo stato di avanzamento di un progetto. Adesso noi qua parliamo di progetti informatici, ma questi sistemi qui vanno bene per qualsiasi tipo di progetto. Cioè ti gestiscono una serie di file, le versioni di questi file, e la possibilità di collaborare su questi file stessi. Quindi secondo me è uno skill che poi... Potete anche riusare, infatti, se, se sbirciate un pochino le cose che ci sono su GitHub, c'è di tutto. La da, da maggior parte chiaramente sono software, ma ci sono programmi, ci sono siti web, ci sono libri eh, scritti, eh, gesti, cui, il cui versionamento e il cui sviluppo è gestito su GitHub. Um, non è un'esigenza nuova, cioè, da quando hanno cominciato a usare il computer è cominciata a nascere l'esigenza di gestire lo sviluppo, il versionamento no, dei vari passaggi no, di sviluppo di una qualunque applicazione le prime generazioni chiaramente erano locali, cioè tu sul tuo computer avevi un, un sistema ordinato no, per mantenere le versioni, le modifiche che tu facevi sui tuoi file sul tuo computer, okay? quindi la, eh, una persona, un computer e un, un progetto, eh, poi si è andati verso sistemi, qui sono chiamati centralizzati, in cui c'era un unico server in cui residevano o risiedono eh, tutte le versioni di un progetto e tu sul tuo computer in realtà hai solamente la versione corrente quella su cui stai lavorando però questo richiede che tutti possano essere collegati allo stesso server nello stesso momento e che tutti aggiornino diciamo così, in tempo reale ciò che avviene cosa che non è difficile da ottenere ma è difficile nel momento in cui tu hai dei team di sviluppo distribuiti a livello mondiale, in cui magari le persone lavorano su fusionari diversi, quindi eh, e, e magari no, io la lavoro un giorno, tu lavori un giorno diverso, c'è cioè quello che per me è il giorno, per te è la notte e viceversa, e quindi non si può pensare di lavorare sincronizzati su un unico server centrale. Allora è nata la generazione corrente di sistemi di gestione delle risorse che è totalmente decentralizzata. No? E tra, queste, tra questa generazione c'è il cosiddetto... Git, che è stato inventato dallo stesso inventore di Linux, eh, Linus Torvalds, che l'ha inventato questo sistema proprio per poter gestire le versioni del sorgente del sistema operativo Linux stesso, a cui collaboravano decine di migliaia di programmatori nel mondo, alcuni magari a tempo pieno, altri qua e là, diciamo così in modo sporadico e in qualche modo dovevano riuscire a costruire un unico pacchetto che era appunto il kernel del sistema operativo in modo distribuito e queste persone erano in giro per il mondo. Eh, I sistemi che esistevano chiaramente non soddisfacevano i requisiti, si è alzato un mattino e ha inventato questa cosa. Ehm, allora, questo, la gestione delle versioni usando Git no? si basa su alcuni concetti a cui diamo un nome, no? ci, ci tornerà poi familiare, però... Il concetto principale è quello di repository, cioè un luogo, e poi vediamo dov'è questo luogo, in cui sono memorizzate tutte le versioni del progetto, con tutte le modifiche fatte. Quindi dalla versione 0 in cui non c'era nessun file, alla versione di stamattina, l'ultima modificata, che in questo repository tiene traccia di tutte le singole versioni modificate da tutte le singole persone che lavorano su quel progetto. Quindi vuol dire che all'interno del repository c'è l'intera storia di tutti i file, di tutte le cartelle, posso volendo in qualunque momento chiedermi ma come era lo stato del progetto alle ore, no sembra un po' un fil giallo, alle ore 18.40 del 24 maggio 1980, eh? Eh, se ho gestito questo posso esattamente tornare, eh, dirti esattamente cosa stavo facendo no, in quel giorno, no? quindi ho anche l'alibi magari se dovessero catturarmi sulla scena di un delitto. Uh, questo singolo repository quindi ha tutto per poter lavorare diciamo così, su più con più persone sullo stesso repository in qualche modo dovremmo avere dei meccanismi per condividere questo repository tra più persone ed evitare dei conflitti sul repository stesso io qua l'ho disegnato con un unico bidone con un unico file, in realtà dentro è un pochino più articolato però quello è il punto centrale il nostro progetto tutta la storia del nostro progetto vive nel repository di questo repository ci sono tantissime versioni, di cui una è quella su cui io sul mio computer sto lavorando. Spesso sarà l'ultima. Quindi se voi vi immaginate, diciamo così, il repository con una serie di fettine una sull'altra, ogni nuova versione si impila su quelle precedenti, c'è l'ultima versione, memorizzata nel repository, su cui bisogna lavorare, su cui bisogna ancora andare avanti. Poi potrebbe non essere l'ultima, ma per semplicità pensiamo che sia l'ultima. Allora, cosa faccio per poter modificare il file? Allora io non posso modificare direttamente dentro il repository. Prendo l'ultima fettina, la versione più corrente, la versione più recente, ne faccio una copia e questa copia sarà la mia copia di lavoro, che vado a modificare, su cui scrivo, faccio debug, provo, eccetera, eccetera. Faccio casino, cancello, rimetto posto. Questa è una mia copia di lavoro che non va a intaccare repository. Poi, quando sarò soddisfatto del lavoro che ho fatto sulla mia copia privata, allora cercherò poi di integrare le modifiche che ho fatto nel repository, in modo che alla fine il repository possa contenere anche quest'ultimo lavoro. Però, appunto, per, per definizione di working copy è una cosa su cui posso anche pacioccare, far danni, ma non, non vado a toccare il repository condiviso da tutti. È una cosa mia personale in pratica per noi sarà il progetto Eclipse il progetto che abbiamo dentro Eclipse contiene i file che sto modificando io quindi la mia copia di lavoro okay? eh, ovviamente il sistema git quando immaginate di avere un progetto su mille file quando io estraggo la copia di lavoro dal repository mi darà una copia fresca diciamo così recente di questi mille file io eh, eh, poi il sistema ovviamente dovrà tenere traccia di quali, quali file ho modificato e dove e come no? perché dire ok questi sono i mille file di ieri questi sono i mille file di oggi è cambiato qualcosa no? non mi aiuta perché magari io ho lavorato su un file e il mio collega ha lavorato su un altro quindi il sistema non deve vedere il progetto come un unico blocco versione 1 versione 2 ma andare nel mezzo nel dettaglio di quali sono state le modifiche proprio riga per riga no? vedremo che Git ci dice, che hai modificato queste tre righe, hai sostituito queste tre righe con queste altre cinque. Eh, in modo che nel repository sia possibile tracciare a livello di dettaglio no, le modifiche che sono state fatte. Allora, che relazione c'è tra questa mia working copy e il repository? Allora, ci sono due operazioni principali. La, eh, la prima è aggiornare il repository sulla base delle, ultime, delle modifiche che ho fatto nella mia copia di lavoro questa operazione prende il nome di commit, okay? consegno, consegno al repository, faccio un commit delle mie ultime modifiche, che quindi si vanno ad aggiungere come uno strato ulteriore, se pensiamo a questa torta di pancake qua al mattino, eh, eh, si aggiunge uno strato ulteriore, con le modifiche di oggi, quindi nel repository viene aggiunta una nuova versione. Nell'operazione di commit, quindi <coughs> viene marcata, con le modifiche che ho fatto, viene marcata col mio nome, quindi so chi ha fatto le modifiche e quando, orario eh, esatto, e di eh, non di solito, è obbligatorio dare anche un piccolo messaggio di motivazione, in cui dice ok, ho messo a posto eh, che ne so, la, la tendina con l'elenco delle città, oppure ho corretto quel bacco che saltava fuori in quel caso, una riga, di solito c'è un titolo di una riga e poi se, se c'è bisogno una spiegazione di 4-5 righe questi messaggi, questi commenti rimangono nella storia del repository e quindi anche andando a distanza di tempo posso andare a vedere chi ha fatto cosa eh, all'interno del progetto. Okay? Ovviamente non serve a niente mettere un messaggio di commit me del tipo ho cambiato qualcosa, no? perché eh, non, è, non è esplicativo. Quindi man mano che io lavoro posso salvare in qualche modo il mio progetto sul repository, anche se fossi da solo avere questo meccanismo è comunque un paracadute, un'ancora di salvezza, chiamatela come volete, usate la metafora che preferite. Io lavoro sul mio file e di tanto in tanto, tac, ne faccio una copia da qualche parte, che tiene, con, tiene non solo la copia dell'ultima versione, ma me le tiene ordinate cronologicamente con, diciamo così, la, la, le varie storie, e le varie modifiche. Quindi in qualunque momento posso andare indietro e riprendere ciò che avevo fatto. Pensate, in qualche modo dobbiamo Uh, noi stiamo lavorando magari su un progetto e proviamo diverse soluzioni, diverse versioni. Quello che succede spesso nei progetti, soprattutto nei progetti didattici, no? in cui comunque si prova per imparare, è che tu fai una soluzione, poi ne provi a fare un'altra, e allora quella prima la commenti. Metti i commenti e dici: okay, togliamo questa funzione, questo metodo lo rifaccio sotto, poi magari in un altro pezzo, sì, potrei farlo così, oppure in quell'altro modo, e allora, poi e allora rimangono dei pezzi di codice commentati che non servono più. Che non buttiamo via perché comunque ci serve, perché magari quando andiamo a rivedere ci serve andare a capire perché avevamo fatto una certa cosa. Però lì in mezzo danno fastidio perché ti rompono, diciamo così, la, la comprensibilità del codice. Avessimo un sistema di questo genere non c'è problema, io posso tranquillamente cancellare questo pezzo, lasciare la versione nuova una volta che sia a posto, perché tanto so che posso in ogni momento tornare a quello precedente e andare a vedere cosa c'era prima. Quindi anche il lavoro è più compatto. C'è poi ovviamente l'operazione inversa a quella di commit che viene chiamata update oppure pull oppure merge adesso poi si, i singoli sistemi la chiamano in modi leggermente diversi che è quella di estrarre dal repository una determinata versione e farla diventare la working copy su cui posso lavorare che diventa modificabile da me sulla mia macchina dopodiché fino a quando non faccio il commit quella versione diventa solamente locale a me quindi non, nessun altro la può vedere normalmente l'operazione di update viene fatta andando a estrarre dal repository l'ultima versione su cui qualcun altro ha lavorato. Cioè se sono solo io che lavoro su due computer, ad esempio, io posso fare un commit su un computer, l'update sull'altro e così ho le due versioni aggiornate. Se siamo un gruppo di lavoro, voi avete, tu hai modificato qualcosa, io devo lavorare a valle delle tue modifiche, allora prima di cominciare diciamo così, a, a scrivere codice, a modificare qualcosa, mi vado a prendere l'ultima versione che c'è. L'update può normalmente quindi estrarre l'ultima versione del repository, ma volendo potrò, posso dire all'update di andare a estrarre una versione specifica, quella della settimana scorsa o quella dell'altro ieri, eccetera, eccetera. Chiaramente queste due operazioni, soprattutto l'operazione di update, sono eh, pericolose, tra virgolette, potrebbero essere pericolose, no? nel senso che io lavoro su un file diciamo così, faccio un, un update oggi e lavoro su un file poi oggi non finisco il lavoro lo finirò domani ok? allora io domani mattina quando mi metto a lavorare cosa posso fare? beh potrei volere magari fare un altro update perché nel frattempo qualcun altro ha lavorato sul progetto però se qualcun altro che ha lavorato sul progetto ha lavorato sullo stesso file su cui ho lavorato io oggi domani mattina abbiamo un conflitto perché entrambi abbiamo lavorato sullo stesso file allora, se io facessi un update e mi prendessi la copia di lavoro che ha salvato, che ha committato, scusate il termine, il mio collega, andrebbe a sovrascrivere le modifiche di tutto il lavoro che ho fatto ieri. Però se non facessi questo update, io lavorerei sulla mia versione, ma nel frattempo non saprei cosa ha fatto l'altro collega e quindi non si riuscirebbe ad andare avanti. Allora, questo significa due cose. Uno è che comunque avere un sistema di questo genere non ci esime dal metterci d'accordo e dal coordinarci. Io devo sapere cosa hai fatto tu. Ci parliamo oppure magari lo vedo dalla, dalla storia dei commit, del repository. Due, più importante, è che il sistema git deve impedirmi di fare questa operazione. Se io cercassi di fare un aggiornamento un update su un repository, in cui ci sono delle modifiche nel repository, sugli stessi file, negli stessi punti, in cui ci sono delle modifiche sulla working copy, lui mi dice ferma, vallo a vedere a mano. No? C'è poi un'operazione che c'è da fare a mano, di fusione, di merging, in cui io devo dirgli, allora di questa modifica tieni la sua, di quest'altra tieni la mia, e poi alla fine, ovviamente lui non lo può fare in automatico, non può capirlo, però mi blocca, mi impedisce di fare operazioni che non dovevo. E la stessa cosa con l'update, io non posso aggiornare una nuova versione, sopra un'altra versione che abbia committato qualcun altro, se le modifiche non sono compatibili. Quindi c'è tutta una serie di controlli di cui noi non ci accorgeremo molto perché tendenzialmente lavoreremo in modo individuale, ciascuno sul proprio progetto, ma quando si lavora in gruppo invece sono una sorta di controlli di salvaguardia che ci impediscono di fare errori, di perdere dati. Questi controlli qua sono quelli un pochino più complicati da gestire proprio nella, nella piattaforma git, non vi dicevo okay, che è abbastanza complesso, su queste parti qua multi-utente comincia a diventare complicato da gestire, ma noi lo vedremo abbastanza poco ok um, la domanda a cui non abbiamo ancora risposto è dov'è il repository dove lo metto nei sistemi di version, version control centralizzati c'era un server unico che aveva repository quindi un repository unico di tutti eh, e ogni operazione di update o di commit doveva avvenire collegandosi al server centralizzato. Non è il modello che abbiamo noi, il modello che abbiamo adesso è un modello distribuito. Allora cosa succede? Significa che ciascuno di noi sul proprio computer ha sicuramente la working copy, ma anche una copia completa del repository. Tutti, se lavoriamo in tre, uno, due, tre, questi qua, disegnati nella slide, ciascuno dei tre ha una copia intera di tutto il repository. E poi ovviamente avrà una sua working copy su cui sta lavorando. Ovviamente servono poi dei meccanismi per far sì che questi repository si siano allineati, non siano sincronizzati, perché non sono tre repository indipendenti, in cui ciascuno fa quello che vuole, quindi di fatto sono tre progetti separati. No, sono un unico progetto, però a, avendo tu l'intero repository anche se fossi scollegato dagli altri potresti continuare a lavorare, fare i tuoi commit, fare i tuoi aggiornamenti, fare le tue prove, eccetera, eccetera. Poi quando sei pronto puoi sincronizzarti con gli altri dicendo guarda io ho fatto questo lavoro, tu hai fatto quell'altro, mettiamo insieme le rispettive copie di repository. Poi c'è anche un signore lassù in alto come vedete c'è un repository ma non c'è la working copy e è disegnato più come un server che un computer di lavoro. Quello è il ruolo dei siti come GitHub. Cioè mantenere una copia del repository esterna con cui tutti si possono facilmente sincronizzare. Cioè Io potrei tranquillamente sincronizzare la mia copia del repository con quella del mio collega infatti questa linea tratteggiata mi dice che si può fare. Oppure lui può sincronizzarla con l'altro, eccetera, eccetera. Quindi è un sistema totalmente decentralizzato, ma per comodità spesso si sceglie un luogo in cui mantenere una delle copie del repository, tendenzialmente la più aggiornata, e ciascuno quindi può anziché sincronizzarsi coi colleghi, diciamo così, ci sincronizza rispetto al repository centralizzato. Quindi quando noi creiamo questo account sul sito Github stiamo di fatto creando uno spazio nel quale andare a memorizzare questi nostri repository. Quando lavoreremo noi sui nostri progetti avremo quindi un repository per ogni progetto locale sul nostro computer. Il progetto di Eclipse che è la working copy e poi avremo anche un progetto su Github che è sincronizzato, che manterremo sincronizzato con il nostro repository locale. Le operazioni le faccio tra questi due signori, quindi il commit lo faccio da qui a qui, l'update lo faccio da qui a qui, tutto in locale. Poi ho altre due operazioni che serviranno si a sincronizzare questo repository con quello remoto, diciamo. E queste operazioni si chiamano push, dal repository locale al repository remoto. Faccio push dell'ultima versione del repository, il push non si fa di un singolo modifico, di un singolo commit, si fa dell'intero repository, poi ovviamente lui non lo copia tutto ogni volta, va a copiare solo ciò che è cambiato. E quindi rendo pubbliche le modifiche che ho fatto, le condivido con gli altri. Per cui gli altri potranno prendere le ultime modifiche che ho fatto sul repository remoto e portarsele nel proprio repository locale, integrarle nel proprio repository locale, da cui poi possono estrarre la working copy per andare avanti quindi la, abbiamo sempre due passaggi copia di lavoro, repository locale e poi repository locale repository remoto, in un senso oppure nell'altro all'inizio sembra un po' complicato poi in realtà per fortuna dall'interfaccia questi passaggi vengono, avvengono abbastanza facilmente no? quindi però questi termini giusto per tenerci in testa sono il push manda sul remoto l'ultima versione del repository locale e il pool invece acquisisce le ultime modifiche che sono state fatte dal repository remoto stesso. Allora, questi qua sono i, i concetti di base questi concetti che sono comuni a vari sistemi di, di gestione delle versioni centralizzate distribuite scusate eh, li vediamo nel caso specifico de, del sistema che è più diffuso in assoluto oggi in questi anni che è appunto git ehm, che è di fatto usato da tutti, qui ho messo alcune icone, ma avrei potuto metterne qualunque, di fatto è il sistema principale utilizzato. Eh, Git è un, un insieme di programmini, no, che sono disponibili per i vari sistemi operativi, che gestiscono queste operazioni di eh, update, di commit, di push, pull, eccetera, eccetera. Eh, lo potete usare con, con vari... Eh, siti remoti non solamente con GitHub in particolare all'interno di Eclipse c'è un plugin di Eclipse che è già installato in automatico che contiene diciamo l'implementazione di Git quindi mentre qua vi ho detto guarda puoi installare per installare Git qui puoi scaricarti queste cose in realtà non servono non ci serve installare separatamente perché sono già dentro Eclipse però potremmo fare le stesse operazioni dall'esterno di Eclipse lo potremmo fare con molti Programmi diversi che implementano lo standard di kit. No? Infatti, voi dice, se abbiamo bisogno di usarlo al di fuori di Eclipse, ma a noi non serve. Dopodiché, finché lavoriamo tra di noi non c'è problema. Io ho il mio computer, ho il Git installato dentro Eclipse, mi gestisco i miei repository. Ma se voglio condividerlo con altri, è già quello che faremo oggi quello che faremo sempre in laboratorio, noi prepariamo un progetto e lo condividiamo con voi che dovete scaricarlo e partire a lavorarci. No? E quindi modificarlo. Modificare magari non il nostro progetto, se no casino, ma la vostra copia personale del progetto. E vediamo come si fa. Allora, per farlo ci serve un sito in cui memorizzare il repository centrale. Un server no? su cui poter salvare queste cose. Non è che abbiamo un server in tasca. Allora, di questi server ce ne sono i vari, i due più famosi sono GitHub e GitLab, poi ce ne sono altri minori che hanno assunto meno importanza. Noi useremo GitHub, no? ma gli altri hanno essenzialmente la stessa funzionalità, più o meno si somigliano a tutti questi siti, perché tutti implementano, e sono compatibili tra di loro, perché implementano il meccanismo dello standard Git. Hm? GitHub tra l'altro era un progetto indipendente, l'anno scorso giù di lì è stato acquisito dalla Microsoft, quindi ci dà sicuramente una garanzia di continuità nel tempo. E la filosofia di GitHub è, sì, sì, va bene, io gestisco i repository per tanti progetti, ma cerco anche di creare, diciamo così, un po', una sorta di un portfolio del singolo utente, un profilo del singolo utente. No? Infatti, eh, soprattutto per molti sviluppatori indipendenti, la, GitHub, la propria pagina GitHub diventa parte del proprio curriculum in pratica, no? perché lì sopra ci vanno a finire i vari progetti che io ho, ho, ho sviluppato e quindi posso far vedere, diciamo così, come, come mia esperienza, eh, ciò che ho fatto. Per quello la prima lezione vi ho detto sceglietevi un nome GitHub che non sia la matricola, perché magari tra dieci anni non c'è nessuno del numero di matricola che avevate, ma magari dei progetti che state portando avanti, ehm, sì e GitHub quindi dà anche dei meccanismi per poter appunto no, scoprire persone con cui lavorare, scoprire progetti, eccetera, eccetera, non lo vediamo. Eh? L'altra cosa eh, è che per gli studenti, per l'università, allora GitHub normalmente è una piattaforma gratuita, okay? eh, Qualche anno fa era gratuito se tu rendevi i tuoi progetti pubblici, ma dovevi pagare se volevi rendere i tuoi progetti privati, no? che, che ha senso tutto sommato, se tu lavori magari in un progetto privato per un'azienda, non vuoi che tutti lo vedano, però visto che lo stai facendo in un ambito commerciale, è giusto che tu paghi la piattaforma che usi per svilupparlo. Da quando è arrivata Microsoft, che ha chiaramente le casse un pochino più piene, ha reso anche gratuiti i cosiddetti repository privati eh, mh, e quindi diciamo, la versione pagamento sono quelle che hanno delle funzionalità in più per fare di fatto la compilazione remota, l'integrazione, il deployment, cose che do, di cui noi non ci occupiamo. Ma in ogni caso per chi è nel mondo universitario c'è tutta una serie di sconti, di offerte speciali, se vi registrate con una matricola, con una matricola legata all'università. No? Quindi su questo sito qua, Education, potete vedere quali sono le, va le, off le varie offerte speciali per studenti o per, ehm, o per diciamo così, il personale dell'università. Ok, allora, vediamo in pratica. Io qua nelle slide ho provato a riassumere quello che ho chiamato dei workflow, ossia dei tipi di operaz delle operazioni che faremo frequentemente. Adesso ovviamente non ve le faccio vedere sulle slide, se non si capisce niente, ma le facciamo interattivamente, direttamente durante il sito. Durante il... Sul sito e su Eclipse. Okay? Allora, la cosa... Più semplice, io mi faccio un progetto nuovo per un esercizio, per fatti miei, per quello che voglio e voglio agganciare questo progetto a un repository GitHub. Il che ovviamente vuol dire che mi creo il progetto su Eclipse normalmente, quindi mi creo una sorta di prima working copy. Poi da questo devo creare un repository locale sul mio computer e poi da questo repository locale devo collegarlo a un repository remoto su GitHub. Okay? Quindi questo, se voglio, partire da zero e creare un nuovo progetto. Allora, vediamolo direttamente sul nostro amico Eclipse, amico più, più o meno. No? Questo è la videoletà di Eclipse, io creo un, un progetto come al solito, quindi come vi ha fatto la volta scorsa, come avete fatto mercoledì, come avete fatto in laboratorio, nel nostro corso magari chiamiamo un progetto Maven, e quindi andiamo avanti, esattamente come qui stiamo creando un normalissimo progetto in qualunque progetto Eclipse. Andiamo avanti e lo chiamiamolo prova git. Vabbè. E qui abbiamo il nostro progettino, del solito bottone, cliccami se vuoi essere felice. E qua potremo cominciare a lavorare. Questo è un normalissimo progetto, però non abbiamo ancora fatto nulla. Adesso vogliamo creare, prima di tutto, il primo passaggio, un repository locale, da agganciare a questo progetto quello nella terminologia git si chiama inizializzazione del repository in Eclipse le, i nomi sono un pochino diversi tutti i comandi relativi alla gestione delle versioni se vado sul progetto tasto destro li trovo su un menu team menu team che adesso è abbastanza scarno è vuoto praticamente Proprio perché questo progetto non è agganciato a un sistema di versionamento ancora. Allora, la prima eh, operazione che devo fare, lui la chiama share project, cioè condividi, voglio condividere questo progetto. Share project è la terminologia che usa Eclipse per dire crea un nuovo repository locale associato a questo progetto. Quindi Progetto vuoto, nuovo, condividi il progetto. Team, ricordiamoci il menu team è quello per la gestione delle versioni. Adesso lui mi dice, bene, dove vuoi salvare configure git repository? Dove vuoi salvare questo repository git? Cioè, Dimmi dove vuoi salvarlo sul, sul, tuo, sul tuo computer, è, un, è locale. Allora, il, quello che io faccio sempre, potete scegliere dove volete, no? Eh, quello che io faccio sempre è quello di scegliere, di creare repository all'interno delle cartelle del progetto. potreste avere il progetto da una parte su, su un hard disk e il repository da un'altra parte se voleste però per comodità mi trovo a, a, bene a, a crearli insieme quindi io spunto questa casellina e qui mi fa vedere la cartella in cui c'è il progetto che ho appena creato me la riporta qua sotto e dico, va bene, sì, qui, mi va bene qua creare questo repository, e lui creerà, vedete, dentro la cartella progetto, una sottocartella che si chiama .git, eh, una cartella il cui nome comincia con punto, quindi tipicamente è una cartella nascosta. Creo questo repository, dopo che l'ho creato mi mette la spunta possibile qua, dicendo che okay, se lo vuoi lo puoi scegliere, quello che hai appena creato, sì, finish quindi devo cliccare prima, usa una, crealo dentro il progetto, cliccare su creare repository e poi alla fine finish. Allora a questo punto qualcosa è cambiato, nel senso che se notate qua dove c'è il progetto sono comparse delle icone a decorazione delle varie, dei vari file. Lo avete forse meglio del vostro computer che qua dal proiettore. Vicino al progetto, è comparso, al progetto Java è comparso un piccolo bidoncino giallo. Quella è l'icona del repository. Dice ok, questo progetto è condiviso su un repository. Poi ci sono i vari file che hanno assunto tutti un piccolo punto interrogativo a fianco. Perché noi abbiamo creato un repository vuoto. Non ci abbiamo ancora fatto un commit dei file esistenti. Quindi Git sta vedendo una working copy che ha dei file dentro, il main, il controller, ma questi file non ci sono nel repository. Allora mi dice, io non so, punto interrogativo, questo file se è aggiornato, se non è aggiornato se è nuovo, se è da cancellare se è da mettere nel repository oppure no perché magari nel repository non ne voglio mettere tutti i file magari ho dei file di prova che non, non, non mi servono no? sono usa e getta. questo è lo stato iniziale della working copy prima di aver fatto il primo commit a questo punto faccio il primo commit quindi sempre nel menu Team adesso vedete che sia popolato di varie voci, e la prima voce è proprio questa commit. Per ora abbiamo solamente creato un repository locale, non abbiamo ancora il repository remoto, infatti vedete che le voci push e pull sono disabilitate, però prima dobbiamo metterci qualcosa nel repository locale, poi finalmente potremo fare dei push, Ok? Allora, la prima cosa è che devo fare il commit della versione iniziale del progetto, quella in cui non c'ho ancora modificato un singolo carattere. Quindi team commit e lui mi tira fuori la finestrella di commit, maledizione dove è finita. Qua, questa qua. Che possiamo anche portare sotto, diventa un pochino più visibile. Su. Ah. Allora in questa finestra di commit che cosa vediamo? è divisa in tre parti in, ba beh, in basso a destra c'è l'autore che sta facendo questo commit che viene tracciato eh, da git. se per caso avete a volte vedo che qualcuno di voi usa il computer dell'amico della mamma, della sorella eccetera e quando, qui di solito com compare, compare a volte il nome di qualcun altro ok? questo si può chiaramente impostare se andate nelle preferenze di Eclipse e cercate Git ci sono due caselle in cui potete impostare il nome e, e, la, e la mail che viene scritta qua, ma non è fondamentale no? poi ci sono queste tre finestre in cui vedete che ci sono le variazioni i changes, unstaged oppure staged cioè qui ci sono tutti i file cambiati dall'ultimo commit cioè tutti in questo caso, e sotto ci sono i file che vogliamo committare, che vogliamo consegnare al repository adesso, potremmo volere fare un commit parziale non di tutti i file che abbiamo modificato, quindi questa finestra ci fa scegliere quali file devono essere salvati, vabbè, tutti. Per, per poterli selezionare li posso prendere e spostare sotto, uno a uno, oppure cliccare sul più, oppure cliccare sul doppio più che li aggiunge tutti di botto. Vedete che l'icona del file cambia perché qua in basso a destra c'è un punto interrogativo e qua invece c'è un più verde. Più vuol dire add. Qui, qui, questo fa, di questo file verrà aggiunto al repository. Mentre questi sopra restano punti interrogativi, cioè non ci faccio nulla. Non sono tracciati, le loro versioni non sono tracciate. Vabbè, noi aggiungiamo tutto. E quindi abbiamo scelto quali, di quali file fare commit. Una volta che ho fatto il commit dei, dei file, lui ovviamente si ricorda, e quindi sui commit successivi, questi qua, li, li terrà già presenti, li precaricherà già in questa parte. No? Quindi dovremmo ricordarci di fare questa operazione sicuramente la prima volta, e poi quando aggiungeremo dei nuovi file che per la prima volta compariranno col punto interrogativo sopra e dovremo passare sotto per dire sono file di cui vogliamo tenere traccia sotto sono comparsi dei, delle cose rosse che a prima vista non si capisce ma è un meno e un doppio meno che serve per l'operazione contraria al più okay? e lo riporta sopra non cancella nulla con git è, è difficilissimo cancellare qualcosa proprio perché serve per tenere la storia delle cose ok a destra c'è il messaggio di commit quindi chiamiamolo versione iniziale del progetto devo mandare scrivere un messaggio altrimenti non mi lascia far nulla okay? lui dice, qui c'è un messaggio che adesso non commentiamo più di tanto, dice guarda che eh, non c'è ancora nessun branch, non abbiamo ancora parlato di branch, è possibile avere vari rami di commit diversi indipendenti, di cui di questi rami ce n'è uno principale, il ramo principale si chiama di solito master oppure main, per dieci anni e più si è chiamato ramo master, poi sono arrivati i paladini del politically correct hanno detto che master è un termine brutto perché ricorda lo schiavismo allora è meglio chiamarlo main vabbè eh, allora c'è gente che si offende se chiami una cosa master eh, vabbè si può cambiare se non vi piace chiamatelo come volete, è solo un nome commit finalmente ok ho fatto commit e cosa è cambiato? beh io vedo che i miei file a fianco del file non c'è più il punto interrogativo ma c'è il bidoncino per dire questo file è sincronizzato ma non solo ovviamente il java ma anche l'fxml eh? c'era il suo bidoncino giallo tutto il progetto è tracciato quindi se io volessi andare adesso nel controller anziché beh, togliamo la stampa nella console che è brutta e mettiamo il messaggio non in inglese ma in italiano tutti barra E perché sennò di noi sono i paladini di prima che si offendono e, e ho modificato il file, l'ho salvato e vedete che a fianco del file è comparso un simbolo, un maggiore per dire qua c'è una modifica, una frecciolina per dire questo file è stato modificato rispetto all'ultimo commit Questa modifica la posso fare, modificare, provare, posso far run del progetto e mi scrivo buongiorno a tutti, barra e, eccetera. Ehm, finora ho lavorato, sto lavorando nella working copy, nella mia copia di lavoro. Se questa modifica mi piace, funziona, posso salvarla nel repository creando una nuova versione come? Eh, vado sul progetto tasto destro team commit sempre così come vi dicevo prima il file ho modificato il file controller mi dice che secondo lui bisognerebbe fare il commit di queste modifiche e me l'ha già messo qua sotto perché era un file che avevo già aggiunto all'insieme di file che lui deve tracciare e quindi tradotto in italiano commit e vado avanti così in modo, sempre in modo incrementale se voglio vedere cosa sto facendo sempre in team c'è una voce mostra la storia di questo progetto che mi fa vedere mettiamola qua sotto che mi fa vedere che di questo progetto ho due commit uno è una versione iniziale in cui ho salvato questi file e l'altro è la versione recente head significa l'ultima quella più avanti di tutti col messaggio con la data con l'autore eccetera eccetera e col file che sono stati modificati se cliccate su questo file vi fa vedere il confronto tra la versione vecchia e la versione nuova cosa ho cambiato in questo commit quindi qua si può andare a esplorare le varie versioni se ne avessimo bisogno ok finora quindi stiamo lavorando in locale abbiamo il working copy cioè il mio progetto Eclipse e abbiamo il repository locale adesso vogliamo condividerlo salvarlo su github sia per metterci al sicuro nel caso in cui domani sto computer si rompesse o arrivasse qualche amico simpatico me lo cancella e quindi perdo tutto no, allora è meglio averlo da qualche altra parte sia per poterlo far vedere ad altri no? infatti ad esempio da, da adesso da domani no? quando abbiamo imparato questa cosa quando voi mi direte ma io se un progetto non, non mi dà un errore, non capisco, non funziona anziché mandarci la fotografia dello schermo storta, sgranata, in movimento, eccetera, che non capisce niente, e poi di sicuro normalmente manca sempre l'istruzione che ci serve, perché quella è sempre fuori dallo schermo, eh, fuori dalla videata. Farete tranquillamente una condivisione del progetto su GitHub, ci mandate il link al progetto GitHub, così vediamo il progetto intero. Se necessario possiamo anche scaricarcelo, guardarlo. Okay? Quindi lavoriamo come si lavora sul serio. Allora, condividere su GitHub cosa vuol dire? Vuol dire, innanzitutto, creare lo spazio di questo repository remoto e poi fare l'operazione di push. Quindi io vado sul mio profilo GitHub, quindi quando voi aprite GitHub trovate la vostra, la vostra, un pochino, la vostra pagina di profilo e potete creare un nuovo repository o col tasto new di qua o col più qua in alto. Crea un nuovo repository, adesso attenzione, noi stiamo lavorando sul sito GitHub che non sa minimamente nulla di quello che abbiamo fatto fino adesso su Eclipse, ok? Per ora. Create un progetto nel vostro spazio, sotto il vostro account. Poi qui c'è una tendina perché oltre al profilo personale uno può creare dei profili di gruppo, io qua li ho per i vari corsi nei vari anni, tra cui il famoso TDP del 2022, che sono i vari gruppi, lui li chiama organization, no? In, eh, che, che ho creato a cui ho accesso. Quindi se voi doveste lavorare con un gruppo di altre persone, anziché lavorare nel proprio profilo personale, potete crearvi un organization e lavorare lì dentro. Adesso, chiaramente, avrete solamente il vostro profilo. Creare organizzazioni semplicemente è, anche qua è un'operazione gratuita, se potete fare tranquillamente, sempre dal menu dell'organizzazione. Quindi questo gli dà uno spazio di lavoro. Diciamo che io lavoro nel mio profilo personale, per fare quello che fareste voi in questo momento, e do il nome al progetto, che posso sceglierlo come voglio, ma diciamo che lo scelgo uguale al progetto di Eclipse, chiamiamolo 2022 perché evidentemente questo prova git l'ho già fatto l'anno scorso, do un nome a questo progetto su github, creo un repository nuovo su github, che può essere pubblico o può essere privato, non ho nulla, in contrario, a renderlo pubblico, volendo c'è una descrizione, per imparare github con l'h. basta, crea repository, non gli faccio aggiungere nessun file qui ci sono dei bottoncini per dire vuoi che io creo un repository vuoto, nudo oppure ci metto già qualcosa dentro non mettiamoci nulla dentro perché sennò no, partiremo già subito con un conflitto in cui su github abbiamo repository con dentro che so, il file readme e sul mio computer un repository in cui quel file non c'è e andremo già a scontrarsi subito al primo push quindi lasciamoli creare tranquillamente un file, un repository vuoto crea ok a questo punto abbiamo la pagina bruttissima che ci dice che il repository è pronto ma è vuoto quindi mi dice come fare per metterci qualcosa dentro al di là di queste istruzioni che servirebbero se usassimo git dalla linea di comando invece noi lo usiamo dall'interno di Eclipse la cosa importante è questo indirizzo qua questo è l'indirizzo di accesso al repository, cioè noi abbiamo una pagina web del repository che è questa, nome del profilo, slash nome del progetto, Su, sul sito github.com, ma questo è solamente il nome della pagina web che stiamo vedendo in questo momento. Il repository vero e proprio ha uno suo indirizzo che è qua, che è questo qui. Quindi tutte le volte che vogliamo collegarci a un repository dobbiamo sapere qual è questo indirizzo. Infatti è la prima cosa che ci mette in evidenza. Copiamocelo. Se fate copia, CTRL-C oppure cliccate su questo, ce lo copiamo perché così ci serve. Adesso abbiamo uno spazio pronto e vuoto per noi e vogliamo fare per la prima volta un push dal repository locale al repository remoto su GitHub quindi torno su Eclipse e faccio l'operazione di team push Fai il push del branch master, del branch principale che per ora è l'unico ramo che abbiamo ovviamente quando gli dico voglio fare push lui mi chiede dove perché noi abbiamo creato il repository su GitHub, ma Eclipse non lo sapeva ancora. Allora andiamo a inserire in questo campo URI, indirizzo, l'indirizzo che abbiamo appena copiato dall'altra parte, quello col nome .git. Ce lo troviamo già compilato, perché se voi avete fatto copia, da, ce l'avete, diciamo così, nella, negli appunti del vostro computer, Eclipse lo vede, lo, lo precompila. Questa prima riga il remote name dice il, la, la scorciatoia, cioè il nome breve di questo remoto, diciamo così, all'interno normalmente il, il primo repository remoto che creiamo ha diciamo così, il nominio di origin, cioè il punto centrale, il punto di partenza. Poi c'è l'indirizzo del repository e poi ci sono le credenziali di cui parlo tra un momento, c'è una domanda? non? Cosa, non vi fa, cosa? se non avete fatto commit non vi fa fare push serve fare commit la prima volta in modo che lui crei il primo branch e poi dovrebbe abilitarvi il push Infatti, la prima, la prima, prima di fare il primo commit, la voce push era proprio disabilitata, perché non c'era niente da, da pushare, perché il repository era vuoto. Ok? Allora, sotto le credenziali, utente e password. L'utente è il vostro nome Github, la password non è la password Github. perché questo meccanismo di autenticazione non era così sicuro e quindi eh, GitHub ha, ha deciso di passare alla solita autenticazione a due fattori no? eh, in cui quando ti autentichi ti apre la pagina del sito, devi confermare eccetera, come si succede ormai su molti siti. Eclipse non si è ancora adeguata a questa autenticazione a due fattori, quindi non, non ha automatizzato questo passaggio. E quindi quando vogliamo... Se voi metteste qua la password di GitHub ve la dà sbagliata, vi dice che non è valida. Serve creare un token di accesso, una, loro lo chiamano se non sbaglio Personal Access Token, no? una chiave di accesso personale, attraverso quella procedura, che non so se tutti l'avete notata, ma è qua sul sito del corso, nella parte materiale in fondo, qua istruzioni per la creazione di un personal access token per accedere da Eclipse ai progetti GitHub. ok, Quindi se non l'avete fatto fatelo un intervallo poi perché altrimenti non riuscite a fare nulla da adesso in avanti, non riuscite a accedere. In scrittura, allora se lavoriamo con progetti pubblici voi potete sempre leggere perché non, non va a controllare il credenziale, però se vogliamo fare dei push per modificare il progetto ci serve questa chiave e c'è una procedura da fare sul sito di Github con i vari passaggi e a un certo punto vi crea un codice e fate solo attenzione che questa è l'unica occasione nella vostra vita che avete di vedere questo codice okay? non è, una volta che l'avete creato non ve lo, eh, ve lo dimenticate non l'avete salvato da nessuna parte è perso per sempre non lo, eh, Github non ve lo fa più vedere, al limite dovete creare un altro nuovo, tanto non è che sì. Questo codice qua che avete creato seguendo questa procedura su, su, su Github va inserita come password dentro Eclipse. Questa videata qua qualcuno durante il weekend mi ha detto ma io qua non ho la voce git, va bene lo stesso perché... Eh, io vi dicevo prima di inserire la password nuova cancellate quella eventualmente vecchia, se non errate una vecchia ovvio che qua non ci sia, quindi questo passaggio non è necessario. Ma la prima volta che Eclipse vi chiede di accedere a GitHub, qua dentro dovete incollare il lungo token che vi ha dato. Quindi il mio consiglio nel frattempo è salvatevelo su un file di testo da qualche parte. Adesso la prima volta magari avete la finestra aperta, se usate GitHub su due computer, vi conviene usare lo stesso token su entrambi per non crearne due diversi. Però a vostra scelta, non importa. È un'alternativa alla password. Quindi io qua avevo già inserito, e quindi lui se lo ricorda, vi conviene mettere, spuntare questa casella di memorizzare la password all'interno dello store di Eclipse, così non ve lo richiede tutte le volte. Quindi l'unica cosa complicata qua è avere il token giusto la prima volta, poi dopo le volte successive se ho selezionato questa casella, se lo ricorda. Ok, adesso il prossimo passaggio è, non si chiama ancora push, si chiama preview, perché prima di fare push per davvero mi dice cosa vorrebbe fare. Allora lui mi assume, allora senti tu vuoi fare push del master, il cui ultimo commit è questo, lo vuoi salvare su questo repository remoto in un branch che, vabbè, chiamiamolo nello stesso modo, master anche lui, e questo è importante, configura per push e pull, vuol dire che questa operazione di push me la devo ricordare e quindi in qualche modo il repository locale e quello remoto risultano collegati. Io potrei fare un push su un repository di qualcun altro ma non volerlo tenere collegato al progetto e quindi le volte successive se lo dimentica, fa push e se lo dimentica, invece di qua voglio che se lo ricordi. Ok? Preview, l'anteprima eh, dice nuovo le stesse cose, chissà perché lo dice due volte, vado avanti finalmente push. Frulla un attimo e mi fa, mi fa vedere una finestra che praticamente è praticamente uguale a quella di prima, con la differenza che prima mi dice sto per fare questo, mentre qua, Pushed, al passato l'ho fatto. Quindi è la conferma che il push è avvenuto correttamente. Posso chiudere e sono a posto. La contro conferma ce l'ho ovviamente andando tornando su GitHub e aggiornando questa pagina. Se aggiorno la pagina vedo effettivamente i miei file. Alcuni in versione iniziale, altri con scritto tradotto in italiano perché fa vedere che ho i miei due commit, che sono questi due, e ho l'intero progetto salvato qua. Ok? allora i passaggi sono sempre questi creo il progetto e, e devo creare sia il progetto su Eclipse che il repository vuoto su GitHub creo il repository vuoto creo il repository locale con share project in locale e poi faccio la prima volta un push sul remoto da questo momento in avanti i due sono collegati. Okay? Quindi la volta successiva io provo a fare un'altra modifica, magari modificando anche il testo del bottone, non solamente il messaggio che compare, quindi tanto per cambiare prendo il Sim Builder e anziché Click Me lo scrivo in italiano, premi qui. Lo salvo, tanto per far vedere che a lui non interessa come apro questo qui, ovviamente in modo che lui lo aggiorni. Provo a vedere se funziona. Non funziona, cosa ho fatto. Premi qui. Salva. Ok adesso l'ho riaperto e Chris mi fa vedere che il file è modificato, se faccio run è cambiato il nome del bottone, questo siamo contenti, adesso qua potremo ogni volta, no? da adesso in avanti una volta che abbiamo agganciato il remoto, quando vado sul commit mi fa vedere che ho cambiato l'fxml e qui scriverò tradotto il bottone. e posso scegliere vedete in basso a destra adesso non c'è solo commit c'era già prima ma abbiamo fatto finta di non vederlo c'è un bottone commit and push in realtà l'avrei già potuto fare anche la prima volta allora lui mi faceva il commit e subito dopo mi faceva vedere la finestra di push quella che abbiamo visto un attimo fa quindi queste due io posso scegliere voglio fare solo un commit sul repository locale perché tanto faccio altro lavoro e il push lo faccio che non so a fine sessione a fine della sessione di lavoro oppure condivido direttamente, immediatamente, quindi se faccio commit and push, dopo aver fatto il commit, infatti la frecciolina qua è scomparsa, mi dice guarda che ho fatto push sul repository remoto, di questa modifica, ok, e se torno qua e aggiorno, mi fa vedere che adesso ho tre commit di cui l'ultimo è 22 secondi fa. Ok? Quindi un po' macchinoso all'inizio il setup, ma poi una volta che ci sono, ogni volta basta fare commit and push e ho i due repository aggiornati. Questo è il flusso di lavoro se devo partire da un progetto nuovo da zero. Ok? l'altro flusso di lavoro invece è lavorare su un progetto che c'è già è quello che useremo sempre nei laboratori cioè noi prepariamo una bozza di un progetto uno scheletro di progetto chiamatelo come volete un progetto base spesso lo chiamiamo su cui voi potete lavorare, dentro c'è il testo, magari più avanti metteremo anche il database su cui lavorare, eccetera, no? E I file di partenza. Questo progetto lo pubblicheremo nell'area TDP 2022. Voi potete tranquillamente leggere l'area TDP 2022, ma non la potete modificare. Allora, quando uno deve lavorare sul progetto di qualcun altro, nella logica di GitHub innanzitutto crea una copia di questo progetto dall'area condivisa TDP 2022 alla propria area personale. Questa operazione si chiama fork, cioè faccio una derivazione, una separazione, una forchetta, no, divido in due, il progetto, su, sul repository di qualcun altro cui io non ho accesso in scrittura o solo accesso in lettura me lo copio nella mia area personale così poi ci posso fare ciò che voglio e posso lavorarci, farmi i miei commit sul mio repository locale e remoto quindi ho due passaggi da fare uno è prendere il progetto condiviso e, copi e copiarmelo nella mia area di lavoro Repos creo un repository remoto nella mia area di lavoro su github poi da GitHub me lo dovrò portare su Eclipse. Mi dovrò fare l'operazione inversa a quella di prima. Prima avevo un progetto che era nato sul mio computer e l'ho dovuto spostare su GitHub. Adesso avrò un progetto che nascerà su GitHub perché l'ho copiato da un altro esistente e me lo devo copiare per la prima volta dentro Eclipse. Questa operazione si chiama clone, che è una sorta di primo update primo pool, scusate, anche qua i due passaggi sono abbastanza semplici. Allora andiamo a prendere, ci servirà già per l'ora dopo, nella repository tdp2022, ad esempio qua c'è indovino numero che è l'esercizio che avete fatto con Alberto mercoledì scorso, c'è l'aborto zero che era quello che avete fatto, però all'epoca non sapevate ancora no? usare GitHub e quindi avete semplicemente guardato i file. Adesso io nell'ora successiva volevo no, in, imbastire con voi un esercizio che qua si chiama libretto voti in cui gestiremo, no, il... entriamoci dentro, come pretesto per ripassare un po' le collection eh, facciamo un programmino che gestisca i voti dell'università, no? del libretto dei voti. Mm? E questo è un progetto, vabbè, un progetto Java di cui ho, ho condiviso solamente il progetto base, così come faremo in laboratorio. Mm? Anzi da qualche parte forse già anche la 01 qua sopra, eccolo qua. Quindi già domani potete fare quello che faccio adesso su libretto Voti esattamente sul laboratorio 1 e poi potete cominciare a lavorare. Allora abbiamo detto due passaggi fondamentali, uno è mi faccio una copia di questo progetto sul mio spazio personale e questo si fa attraverso l'operazione di fork che è lassù in alto l'operazione di fork prende il progetto e ne fa una copia in un'area di lavoro a cui io ho accesso in scrittura. Supponiamo il mio profilo personale. Quindi clicco su fork, aspetto un attimo, e lui mi ha creato un progetto che ha chiamato Libretto Voti 2, perché evidentemente nel mio area personale c'era già sia Libretto Voti che Libretto Voti 1. Ma fa lo stesso, è solo il nome del progetto. Fork from... TDP 2022, libretto voti, cioè quindi c'è traccia di, da, della fonte da cui ho copiato questo progetto. Quindi è una copia tale e quale dell'intero repository con la differenza che adesso io la posso modificare perché è nella mia area personale. Ok? A questo punto, per poterci lavorare, me la devo portare su Eclipse. Quindi l'operazione di fork è abbastanza indolore, un clic ed è fatta. Da questo momento in avanti, guardate l'icona del fork, divergono i due progetti. Quindi il vostro progetto diventa indipendente da quello che c'era su, su TDP 2022. Sono due progetti separati, nascono identici ma poi ognuno va per la sua strada quindi questa è l'unica cosa un po' scomoda perché se poi noi magari aggiornassimo perché magari pubblichiamo la soluzione il progetto su TTP 2022 non viene automaticamente aggiornato anche sul vostro repository dovete andare a rivedere a riaggiornare c'è questo bottone qua si chiama fetch upstream vai a recuperare dall'upstream, cioè dalla fonte di partenza, le modifiche che sono avvenute nel frattempo e noi cercheremo di fare queste modifiche tecnicamente in un branch separato in modo da non andare in conflitto col branch su cui lavorate voi ma di branch parliamo un'altra volta ok abbiamo questa copia nostra del progetto la dobbiamo importare dentro Eclipse quindi questa è l'unica operazione che non si fa attraverso il menu team ma si fa attraverso il menu import. Cioè io voglio creare un nuovo progetto, ma non lo creo da zero. Lo creo importando un progetto che attualmente è su un repository remoto. Qui nel menu import, tra le varie opzioni e fonti da cui importare, c'è git, e c'è l'opzione progetti da git, c'è anche una voce con smart import però di solito smart import non, non funziona, o non sempre funziona, va benissimo la versione non smart, quindi questo import di fatto è l'operazione crea un nuovo, un nuovo progetto, anziché crearmelo partendo dall'archetipo maven come abbiamo fatto per creare un progetto da zero, lo creiamo partendo da un modello che già esiste. e guarda caso al passo successivo mi dice dov'è il repository git da cui vuoi creare la prima working copy cioè il tuo progetto su cui lavorare? ce l'hai già sul tuo computer? No oppure ce l'hai su un server da qualche parte? la seconda e già che ci siamo torniamo qua a andare a prendere qual è l'indirizzo me lo chiederà tra un secondo l'indirizzo di questo repository ce l'ho sotto la tendina code sotto code ho la voce per fare il clone prendi questo indirizzo copia che sarà guarda caso il mio nome, 2.git, quindi nulla di speciale l'ho solo nascosto qua dietro quindi mi copio questo indirizzo Vado avanti in Eclipse, che mi chiede qual è l'indirizzo? Beh, ovviamente quello che ho appena copiato me l'ha già messo dentro. La password se l'ha ricordata da prima. Import project from Git siamo sempre. Come? C'è prova, allora ho fatto sbaglio, non lo devo fare incolla, grazie mille. Ok, controllo che sia quello giusto, cosa che non avevo controllato, e posso andare avanti. Adesso lui mi dice, guarda, questo progetto quanti branch ha, quanti rami diversi di sviluppo ha, ne ha solo uno, quindi prendo quello, se ne avessi più di uno potrei scegliere quali voglio inserire nel mio repository locale, vado avanti, e l'ultimo passaggio è dire dove vuoi salvarlo questo progetto, sul tuo computer. Allora, lui eh, tende a salvarlo in una cartella, almeno su Windows, che è sotto la tua, il tuo utente.git, che non è dentro Workspace di Eclipse un po' tipatico perché quella cartella .git nascosta sul tuo profilo personale alla fine poi si riempie tutti i repository e quando vai a cancellare i progetti, il workspace perché non ti serve più Eclipse quelli lì ti rimangono quindi io, ma personalmente mi mia scelta preferisco andarmelo a prendere dentro il workspace semplicemente cambio la posizione in cui si trova questo repository git ma nulla di speciale se no, date avanti lo stesso, non c'è problema. Il passo successivo, lui scarica, in questo momento ha scaricato il repository, e poi deve crearlo, creare un progetto Eclipse, partendo dai file che ci sono nei repository. Cioè, finora l'operazione che abbiamo fatto poteva essere una cartella di immagini, di fotografie, di documenti Word o qualunque altra cosa. In Eclipse ha semplicemente fatto l'operazione di Prima copia, clone del repository remoto in un repository locale, salvandolo dove gli ho detto. Adesso sta andando a guardare con questo passaggio dentro questi file che ha scaricato per vedere di riconoscere, ricostruire un progetto che sarà un progetto Java. E Infatti mi chiede come vuoi chiamare questo libretto Java, questo progetto Java. Dentro, dice, dentro il repository, ho trovato una cartella che riconosco come progetto, lo vuoi? Sì, e se tutto va bene ho un progetto nuovo qua nel mio workspace che è il libretto voti che abbiamo appena clonato da GitHub. a questo punto questo progetto lo vedete già con tutti i bidoncini gialli è ovviamente già collegato al mio repository remoto quindi posso iniziare immediatamente a lavorare, a fare commit, fare push è la mia area, è il mio spazio di lavoro posso provare a fare run magari funziona già, qualcosa farà, farà niente. Fa venire solito bottoncino il progetto di prima. Per ora è un progetto molto vuoto, c'è il readme che, che però contiene il testo dell'esercizio che faremo dopo. Ok, quindi questo in realtà è un passaggio molto più semplice rispetto a quello precedente, Vado sul progetto, sul testo del laboratorio, faccio fork, faccio import, 3-4 clic nelle finestre di Eclipse e sono pronto a lavorare il mio progetto. Lavoro, quando ho finito di lavorare, faccio il mio commit così salvo, commit e push e così salvo il, il lavoro che ho fatto. Ok? È un po' macchinoso, ma vedete che dopo le prime tre volte. Sono operazioni abbastanza ripetitive. Um. Ok. Non allora, all'esame useremo un meccanismo simile a questo. ok? Ma il fork non lo faremo direttamente fork da un repository pubblico, perché il testo dell'esame ovviamente non è che lo mettiamo pubblico. Allora ci sarà un, una, un passaggio prima, vi dobbiamo dare un link ma poi lo vediamo più vicino, però per dire facciamo esattamente la stessa cosa, passando da una piattaforma che si chiama classroom.github.com in cui il primo passaggio vi chiederà, sempre con le credenziali di GitHub, di indicare chi siete, perché voi potete avere creato un account GitHub con nome qualunque, va bene. Eh, però in quella piattaforma io carico l'elenco che scaricherò dal portale della didattica di tutti i vostri nomi quindi il primo passaggio vi chiedono di associare il vostro nome matricola studente al nome github che avete scelto e poi il passaggio successivo vi dice questo c'è un assignment da fare un compito da fare accetta cliccate su accetta e lui vi fa in automatico il fork fa il fork non nella vostra area personale ma in un repository di nuovo, perché di nuovo sarebbe pubblica, quindi chiunque potrebbe vedere cosa state facendo, crea un repository privato eh, a cui avete accesso voi e i docenti della, di quella classroom. Ma semplicemente passando da quella pagina avviene il fork in automatico, voi poi vi fate il clone di quel progetto esattamente come abbiamo fatto qua con l'import, Scusate, io continuo a usare clone perché clone è la terminologia di git, um, Eclipse lo chiama import, vi fate l'import e lavorate tranquillamente diciamo all'esame esattamente come in laboratorio l'unica cosa che cambia è il fork iniziale che appunto non partendo da un repository pubblico ma da uno controllato vi richiede questo passaggio in più ma questo lo faremo le ultime due esercitazioni le faremo già esattamente con questo sistema in modo da poter rodare la cosa e anche il primo passaggio di associazione del nome con lo studente lo facciamo nelle ultime recitazioni così eventualmente anche problemi di chi non è in elenco eccetera eccetera li risolviamo non il giorno dell'esame ma prima con calma va bene questo era quello che volevo raccontarvi e alla fine siamo arrivati ad avere già dentro Eclipse il progetto su cui vogliamo lavorare dopo l'intervallo quindi per rovinarvi l'intervallo se volete rovinarvi l'intervallo potete cominciare a leggere questo testo altrimenti ci rivediamo alle 10.10 .10 per fare questo esercizio.